Qual violenta fine a ah, sì violento gioco Qual violento gioco a ah, sì violenta fine Qual violento fine a sì violento gioco Ah Qual violento gioco a ah, sì violento fine Ah uno, Due, tre, quattro, uno, due, tre È un mondo calcolato? Questo sì, si sì, vede tu nata per contare, è un, quattro, quattro, quattro, quattro, quattro, quattro, quattro. un parco limitato, c'è chi legge, non tiene. E poi tu al sicuro, nata per giocare, con i colori sulla tela, con le briglie dei cavalli, con l'amore sui sentieri e nei ricordi di papà. E' un mondo creato sì che i fili del prato siano catene Una conta infinita, bella da vedere Qualcuno mi serve sì che si veda la bellezza creata da me Per contare, per cantare la malerba, per me Per vedere se mi conviene un parco giochi il cui confine Non puoi vedere Sono allacciate le stringhe Che chi scrive non teme. E poi tu, nata per fare, giocare, che viene e si intrattiene, non coi colori dell'aurora, coi cavalli a briglie sciolte, non con amori senza trama. E se papà se ne andrà, non tremare, non temere, non ti farò mancare il calore, perché vedi cara Dolores La paura d'essere sola Può scaldarti Come fossi con me Sì, come, come i colori dell'aurora E i cavalli a briglie sciolte Come gli amori senza trama E quando papà se ne andrà Tu sai contare, sai giocare Sai cantare, sai cantare. Questo è il ruolo che ti spetta. Questo è il mondo per chi scelga di vedere la bellezza. Se potessi spezzare queste redini, ti faresti più male, ma non come me.